Ciao, sto leggendo l'ultimo libro di Carlo Calenda che si chiama Orizzonti Selvaggi. Vorrei condividere con voi un passaggio eh, dell'economista Danny Roderick contenuto all'interno di questo libro. Parliamo di globalizzazione, democrazia e Stato-Nazione. Danny Roderick è un professore di economia politica internazionale alla JFK School of Government dell'Università di Harvard. Ebbene in questo passaggio Roderick ci dice che la globalizzazione economica, la democrazia politica e lo Stato-Nazione sono tra loro inconciliabili. Possiamo avere contemporaneamente al massimo due di queste cose. Vediamo perché. Iniziamo col definire Globalizzazione, Democrazia e Stato-Nazione La globalizzazione, come la definisce lo storico sociologo Revelli, è un concetto abbastanza semplice e chiaro. È l'insieme dei movimenti internazionali di merci, capitali, persone e informazioni. La democrazia, nella più moderna definizione di Abramo Lincoln, è il governo del popolo, da parte del popolo, per il popolo. Tale definizione è stata ripresa nella Costituzione francese nella sua versione del 1958. E infine, quando uno Stato è composto da una popolazione che si identifica all'interno di una comunità eh, culturale, linguistica, storica, religiosa o etnica, eh, si parla di Stato-Nazione. Questo concetto si è diffuso in Europa con la nascita del romanticismo. Nella prima combinazione Roderick afferma che la democrazia è compatibile con la sovranità nazionale solo se poniamo dei limiti alla globalizzazione. Ovvero se un paese democratico che quindi tutela i diritti dei cittadini attua delle politiche di protezionismo nazionale i processi di globalizzazione quindi di apertura al mercato globale subiranno inesorabilmente una limitazione Rodrick continua dicendo che se vogliamo mantenere lo stato nazione e spingiamo sulla globalizzazione dobbiamo rinunciare alla democrazia per comprendere questa casistica basti pensare alla Cina e alla sua apertura al mercato globale sia in export che recentemente anche nell'import. La Cina è uno Stato-nazione. In Cina la democrazia fatica ad attecchire e infatti si parla spesso di regime autoritario. Roderick conclude dicendo che se vogliamo la democrazia, insieme con la globalizzazione, dobbiamo accantonare lo Stato-nazione e dobbiamo impegnarci per una maggiore governance internazionale. Mantenere i diritti dei cittadini e permettere la libera circolazione di merci, capitali, persone e informazioni comportano una revisione del concetto stesso di cittadinanza. Una società cosmopolita, unita sotto gli stessi principi e le stesse regole.